Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi eh, siamo tornati qui con eh, una recensione di un prodotto eh, dove ho voluto acquistarne una seconda copia. Perché? Perché mi sono trovato bene. Eh, il prodotto risponde a tutte le mie esigenze. È confortevole, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Scatola Amazon. Come vedete contiene batteria e dopo capirete il perché quindi apriamo qui ci siamo un piccolo unboxing come vedete dentro non c'è nient'altro quindi possiamo toccare. si sì, lo so sentite battere ma so quelli del piano di sopra che stanno a fare lavori da 8 mesi e non si dorme scatola molto piccola banale apriamo e all'interno Abbiamo un cavo per ricaricarlo e già da questo dovreste capire quello che vi sto dicendo. E andando a vedere nel dettaglio abbiamo questo. Allora, perché vi ho detto che eh, già l'ho acquistato? Perché io, questa qui è una seconda copia. Allora, cosa succede? Eh, come vedete adesso è spento perché lui è in standby. Preme un bottone e si attiva e eh, sul computer vedete che si muove. Quello che vi voglio far capire è che qua sotto abbiamo due levette. È importante da sapere questa cosa perché se voi lo accendete, come vedete qui si è acceso, ok? Però dovete accendere anche il LED. Ragazzi ho scoperto solo ora che accende il LED. Quelli colorati sopra non c'entra nulla con l'ottica sotto finché non collegate il mouse alla eh, usb questo qui non si accende minimamente quindi potete premere quello che volete l'unica pecca che vi posso dire è una sola tirare fuori questa sorta di usb io che sono musicista ma aiuto con questo voi non lo so come fate pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa. Ah. giuro che è una battaglia però ho vinto io USB eh, che si estrae molto facilmente, come no. Allora, io adesso vi faccio vedere che io lo accendo qui, che è acceso, appena lo collego. Lui sta facendo l'installazione. Bam. Adesso, così vuol dire che sta cercando il riconoscimento. Eccolo qua come vedete è identica a quest'altro ha una sorta di eh, giro di colori è molto comodo ma andiamo a leggere le caratteristiche adesso l'ho scollegato allora questo mouse è bello perché ha una cosa che io cercavo allora se voi l'avete capito a me mi è nata una figlia e eh, Visto che mi è nata una figlia, è normale che noi cerchiamo un attimino un po' di silenzio. Perché quando la bimba dorme, quando la bimba prende e eh, si riposa, in sostanza dobbiamo cercare di fare rumore. Ora, io avevo questo mouse, bello, bello come il sole, pieno di tasti. Ci ho fatto pure una recensione, ma... La finite! Cioè, tutti i rumori che nel pian silenzio si sente. Sentite questo. Mi metto vicino. Eh? Ora facciamo la differenza, Guardate. Ha finito! Ecco forse questo fa un po' di rumore Ma uno va piano Questo è l'unico che fa rumore Beh in sostanza Questa è la caratteristica Ora vi leggo quello che eh, ha Allora è un mouse che va da 800 a 1600 a 2400 CPI, che dovrebbero essere la velocità che è questo qui. Ok, dai 800-1600-2004. Ehm, ha una connettività di 2,4 GHz ed è una distanza eh, di circa 10 metri senza filo. Perché senza filo? Perché il filo che è, è questo, un filo semplice che serve a ricaricare la batteria e voi mi dite, ma dove si trova il connettore perché io non lo vedo, il connettore si trova qui. Voi collegate qui, non andate a mettere alla presa della corrente, Scusate, ha una presa USB del computer e lui funzionerà comunque come un normale mouse ricaricando okay, il prodotto ehm, è un, un prodotto in plastica è ergonomico perché io mi trovo bene quando lavoro cioè è, è, è ottimo quello che non riesco a capire di questo mouse eh, quanto dura la batteria ma... aspettate... Allora, caricare il mouse per circa due ore, ok l'abbiamo fatto la prima volta prendere il out che è sotto il mouse, inserire il DUNGEOUT nella porta PC accendere il mouse, vabbè... niente, non dice quanto dura la batteria e vabbè, qualcos'altro? Qualcun altro che vuole fare casino? E niente, questo è il prodotto, io ne sono rimasto soddisfatto, ne ho acquistati due, uno per il portatile e uno per eh, il PC fisso di casa. Ora, per una spesa di 12 euro, quanto ho pagato io? Sì, 13 euro io penso che si possa accettare Ma poi una cosa che non avete visto Guardiamo quest'altro Guardate che bello questo stemma Guardate, pare quello di Blink Vabbè, quello è un altro conto Però, come mouse, veramente è ottimo Mi piace GG per tutto quanto Cioè, è proprio bello Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello Ragazzi, non so che altro dirvi, è ergonomico, qui c'ha l'antiscivolo, ma mh, penso che voi l'avete capito, è plasticoso, già l'ho detto. Basta così ragazzi, quando una cosa è bella c'è poco da dire, le caratteristiche basta. Con questo il video è finito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e Facebook di Basi Musicali. Vi ringrazio dei 15.000 iscritti, eh, ho postato qualche immagine, mi sa che metterò qua, qualche cosa per certificare eh, bel traguardo, questo bel traguardo che non mi aspettavo mai da quando ho aperto il canale di avere. Con questo il video è finito. Vi ringrazio di tutto, buona giornata.